Sì, tra l'altro credo di aver intuito cosa avesse intenzione eh, di dire il consigliere Pelonzi che sostanzialmente è anche il, il mio stesso obiettivo, se ho ben capito l'ordine del giorno chiede nel secondo punto quello di eh, pubblicare un, un avviso per l'assegnazione dell'area e il che credo andrebbe un po' in contrasto con quello che è l'iter eh, che è stato... Eh, avviato dal municipio eh, e l'accordo che è stato proposto eh, il, con la regione ed è il tema appunto che dicevo va oltre il, eh, la, eh, il contenuto della delibera ma è l'argomento sul quale ci siamo soffermati durante le, le commissioni e quindi da questo punto di vista eh, io eh, esprimo il, il voto di astensione per il gruppo del Movimento 5 Stelle perché è un tema su successivo a, a quello dell'argomento della delibera di oggi che potremo trattare in, in commissione.